Praticamente questa settimana di digiuno Hemos terminato hoy, esta semana di ayuno Alcuni di voi si hanno reso conto che il digiuno è un po' differente da come uno magari se lo aspettava Alcuni si dieron cuenta che l'ayuno è differente da come se lo esperavano Perché non c'è soltanto il fatto di avere fame o fame Perché non è solo il fatto di tener hambre mucha hambre <risa> Ma anche il fatto di sentire un peso spirituale durante questo digiuno Però también anche il fatto di sentire un peso spirituale durante questo ayuno perché sembra poco, però noi stiamo andando a lottare contro delle realtà spirituali. Perché parece poco, però stiamo andando a lottare contro delle realtà spirituali. E queste realtà spirituali vengono e ci attaccano. E queste realità vengono e ci Ci fanno cadere dal monopattino. Nos fanno cadere dal del patine. <ride> o crea, cercano di, eh, di abbatterci. O trattano di opprimirnos. Di disturbarci. Di molestarnos. Perché ogni volta che tu vuoi fare la volontà di Dio... Perché cada vez que hacer la de Dios, Il diavolo cercherà di fermarti. Il diavolo sempre intenterà Però non ci riuscirà. Però non lo va a okay. Perché noi vinceremo le nostre battaglie. Perché vengeremo le nostre battaglie. E oggi vogliamo parlare di essere usati da Dio parlare di essere usati abbiamo fatto questo digiuno per un risveglio Hemos hecho este ayuno por un e ne faremo anche altri e faremo altri però molti si chiedono Pero se piden, ma Dio può usarmi però Dio può usarmi Dio può usarmi per parlare a qualcun altro Dios puede para a Dio può usarmi per eh, parlare a qualcun altro Dio può usarmi per guarire un malato Dio può usarmi per sanare un enfermo Dio può usarmi per battezzare una persona di Spirito Santo. Dio può usarmi per bautizzare una persona di Spirito Santo. O può usarmi per battezzare una persona in acqua. O può usarmi per bautizzare una persona in acqua. Perché molte volte ci vediamo piccoli, ci vediamo insignificanti. Perché molte volte noi siamo peccati e insignificanti. Però Dio usa le cose deboli. Però Dio usa lo deboli. Le cose che sono state disprezzate dal mondo. Las cosas que fueron disprezzate per il mondo. Per manifestare la sua gloria. Per manifestare la sua gloria. Dio non sta cercando vasi di oro o di argento. Dio non sta, non sta buscando vasijas di plata o di oro. Ma Dio sta cercando persone che sono a alla sua volontà. Sino che sta cercando persone rendite a sua volontà. Persone che lui possa riempire della sua presenza. Persone che puoi llenar della sua presenza. Per poter trasformare il mondo. Para trasformare il mondo. Ci sono persone così qua. Hay persone così qui. Voy a leer 1 Corintios capítulo 1? Lemos 1 Corintios capítulo 1 Del versículo 25 al 29 Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres Y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres Porque mirad hermanos, vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne No muchos poderosos, no muchos nobles Antes lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Dios escogió las cosas despreciadas de este mundo. Dios eligió lo despreciado de este mundo. Para avergonzar a los que piensan de saber algo. Para avergonzarse a los que se creen algo. Y para dar gloria a su presencia. Y para dar gloria a su presencia. Entonces si tú te sientes incapaz... Por Eso si te sientes incapaz. Si te senti inagatto. Si ti sientes que no eres adap adapto, si te, senza forza, senza capacità, si te sientes sin fuerzas senza capacità. capacidades. Hoy oggi c'è una bella notizia, hay una buena noticia, Hai una buona notizia. Che Dio ti sta scegliendo. Dio eligiendo. Per la sua Para manifestar su gloria. Io ricordo che ero molto timido. Io ricordo che era molto timido. E quando había o Dios mismo me daba sueños. Y yo vine a tanta gente. Yo que predicavo davanti a tanta gente. Y yo que veía a predicar delante de mucha gente. Sí, Dice yo. Dice yo. ¿Cómo va a venir delante de toda esta gente? Eppure ce l'abbiamo fatta. Pero no le he logrado. <risa> y aunque hoy es difícil. Y también es difícil. Affrontare tante sfide. Enfrentar muchos desafíos. Però quando noi confidiamo in Dio, però quando in Dio, Dio utilizza proprio coloro che non si sentono adatti. Dio usa los que menos quelli che si sienten meno adatti. Quelli che non si basano sulle proprie forze. No forze per poter manifestare la sua gloria per manifestare la sua gloria perché non è per le nostre forze no es per però sino per le sue che per le sue perché Dio ha scelto le cose disprezzate di questo mondo perché Dio ha lo disprezzato di de questo mondo per manifestare la sua gloria Para manifestare la sua gloria Mosè. Moisés Mosè aveva 80 anni Tenía 80 años. e Dio gli appare in un rovetto ardente e Dio gli appare in un... salsa. una sarsa ardente e Dio gli dice: Io ho ascoltato il grido del mio popolo. E dice, Yo el grito de mi pueblo, E ti ho mandato a liberarlo. E ti liberarlo. E Mosè gli fa due domande. Le hace dos preguntas. La prima è: Qual è il tuo nome? La prima è: Qual è il tuo nome? Tu chi sei? E, eres? e Dio gli dice: Sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E Dio gli dice, io sono il Dio di Abramo, Isacco e di Giacobbe. Poi gli fa la seconda domanda. E la seconda domanda. Però come crederanno che tu mi hai mandato? Però come van a creer che tu mi mandaste? Perché? Por qué? Perché? lui non si sentiva in grado. Perché lui non si se sentiva adatto per questo. Voi immaginate liberare un popolo dal faraone. Immaginate liberare un popolo del faraone. Che aveva eserciti. Che aveva Aveva armi. Tenía armas. E tu soltanto un vecchietto di 80 anni. E tu come un viejito di 80 anni. Con un bastoncino. Con una barra. Come puoi liberare un popolo? Come puoi liberare un popolo? Che sta in mano di un forte esercito, di un forte generale, di un forte capo. Che sta in mano di un esercito, di un generale molto forte. Però Dio gli diede da fare dei miracoli con questa barra. Però Dio gli diede da fare miracoli con questa barra. Pero Dios le dio de hacer ma questo per Mosè neanche era sufficiente. questo era sufficiente. E quindi Mosè dice a Dio. Y le dice Mosè a capítulo 4 verso 10. Éxodo capítulo 4 versículo 10. Ya. Yes. yes. Entonces dijo Moisés a Jehová, io non sono no soy hombre parole, palabras de ayer ni di anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en la habla y torpe en la lengua." Mosè gli dice praticamente, io non sono bravo a parlare. basicamente, gli dice, io non so sé parlare. Non parlo tanto. Tampoco hablo mucho. Come posso andare a parlare con il faraone? Puedo ir y hablar con il faraone? No, signore, hai sbagliato. No, Signore, ti equivocaste. Devi scegliere uno che sa parlare. Tienes que elegir a alguien que sepa hablar. Uno che può stare nei palazzi dei re. Qualcuno che può Qualcuno che sa. Che quello che ci deve dire al Faraone. Alguien que sepa che sa che dice al Faraone. Però Dio gli dice. Però Dio gli dice. Versetto 12: Ora, ah, pues, ve che io sarò in tua boca e ti enseñarò lo che hai di parlare Io sarò con la tua boca. Io sarò in tua boca. Mosè aveva il problema che era balbuziente. Uh, Moisés tenía il problema che era tar, tar, tartamudo. Tartamudo. Eso. tartamudo. E immaginate Mosè a parlare col hablar con il faraone. immaginate Mosè a parlare con il faraone. Ah, ah, ah, ah, sì. <risas> Bueno. y la gente que se ride. La gente che se reía. No? Era abituato a defecto aveva. Acostumbrado este difetto que tenía y stava ese con no che E allora non era, da oggi. No era diferente de hoy La gente te prendeva in giro per i tuoi difetti. Y la gente si burlava dei tuoi difetti. E quanti di noi sono stati a scuola e si sono presi eh, ci hanno preso in giro per i nostri difetti. Y la y se de por ah, arriva il ragazzo che ci ha orecchie a giubbento, arriva il chico con le orecchie a giubbento. Ah, sta arrivando l'elefante. Ah, arriva l'elefante. No. Oh, well. Tutte queste offese gratuite. Tutte queste offese gratuite. E queste cose segnano il tuo carattere. Esto tu caratter. E ti fanno chiudere. E ti fanno E non ti fanno credere in te stesso. E non ti facendo credere in te mismo. Mosè aveva questo problema e Mosè questo problema come posso io parlare con il Faraone? come parlare con il Faraone? ci vuole qualcuno che sappia parlare con il Faraone con il Faraone però lui era cresciuto nella casa del Faraone però lui aveva rendeva nella casa del Faraone di come Dio lo aveva preparato da prima che nascesse él ni si rende di come Dio lo aveva preparato da prima che nascesse. Dio stava lavorando con Mosè Dio stava lavorando con Moisés Da quando lui stava, era nato? Desde quando nació Uccisero tutti i bambini in quell'anno. Ma, anno Mataron tutti i bambini in questo anno Però lui no. Él no Lui, caso strano, casualmente Lui, per alcuna casualità Fini proprio a casa del faraone Se fu fu proprio a casa del faraone Dove ha aprenduto l'egiziano? Donde ha aprenduto egipcio? Dove ha imparato la cultura degli egiziani? Aprendió la de los egipcios, Dove era forte. Dove stava forte. E quando lui cercò di liberare il popolo con la sua forza. E quando lui trattò di liberare il popolo con sua forza. E' dovuto scappare. Doveva scappare. Come un omicida. Come un omicida. Ma quando lui iniziò a non sentirsi più capace di fare quella cosa. Però quando lui iniziò a sentir che già non poteva fare questa cosa. Ma che quelle capacità gli dovevano venire da Dio. Sino che queste capacità venivano da Dio. Allora sì. Entonces sí, Dios, a liberarlo. Dios pudo liberarlo. ¿Estás comprendiendo que ci está lo que Dios nos está diciendo esta mañana? No solo vasos de oro o de argento, lo que Dios está buscando. Dios no busca vasijas de oro o de plata. Pero personas que saben que deben que depender de Dios. Personas que no hacen afirmar en sus fuerzas o en sus capacidades. La stessa cosa lo ha capito Paolo. Lo stesso lo ha intendevo Paolo. Filippesi capitolo 3 verso 4 a 8. Filippesi capitolo 4, Filippesi Capitolo 3. Filippesi capitolo 3 del versículo 4 a 8. Aunque io tengo también de qué confiar en la carne. Si qualcuno parece che tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos cuanto a ley, fariseo cuanto al celo, perseguidor de la iglesia cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero las cosas que para mí eran ganancias he las reputado perdidas por amor de Cristo y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y tengo lo por Y tengolo por esterco para ganar a Cristo. Paolo que, que era un hombre de gran cultura. Hebreo de, Hebreo de hebreos. Fariseo de, farisei. Fariseo de fariseos. Aveva una gran conocencia de la ley. muy bien la ley. Él podía decir, humanamente, yo puedo hacer tante cosas. Era a nivel humano podía hacer muchas cosas. Pero, a Dios, Pero delante de Dios, yo he reputado esta cosa como esterco. Ahora... Uh... Io L'ho reputato perdita per amor di Cristo ah. Dice, l'ho reputato come spazzatura dice... ah. Ah. 178, Per l'amore sì. sí. di lo l'ho perdito tutto e lo per il estiércol per venire a Cristo quelle sue capacità Tutte le sue capacità Lui dice a me non mi servono E dice a me non mi servono Io sono l'unica cosa di cui ho bisogno Io l'unico che ho bisogno Gesù, è Gesù. Perciò può Dio usare la tua vita. Perciò Dio può usare la tua vita. Sì, sí, lo può. Sì, sí, può. Non devi confidare nelle tue capacità. Tienes quei deficienti in teori capacità. Ma quando inizi a confidare in Dio... ...però quando inizi a confiare in Dio... ...allora Dio può usarti per realizzare grandi cose. Dio può usarti per realizzare grandi cose. Dio può usarti per arrivare fino ai palazzi del re. Dio può usarti per arrivare fino ai palazzi del re. Diciamo come posso io apparire davanti al re. Diciamo come posso apparecermi davanti a un re. Se magari non ho fatto neanche il bacillerato Se non insegne il bacillerato Come posso presentarmi davanti a un re? Come puoi stare davanti a un re? Non conosco niente di queste cose Non so niente di esso. Proprio quando tu confidi, non nelle tue capacità Ma quando non capacità Ma confidi in Dio Sino che di Dio Allora Dio ti può usare per fare cose incredibili Dio ti può usare per fare cose incredibili. E le cose che abbiamo visto questa settimana nel gruppo della Chiesa. E lo che abbiamo visto questa settimana nel gruppo della Chiesa. Quando abbiamo visto i vari svegli che ci sono stati. Dio ha usato tutte persone che alla fine non hanno usato le proprie capacità. Dio ha usato persone che al final non no le sue capacità. Però furono usate da Dio. Però furono usate per Dio. La chiave è la clave es tú no debes usar las capacidades no tienes que usar tus capacidades tú debes ser usado por Dios tienes que ser usado por Dios sí. y hay una diferencia muchos usan las personas para llegar a sus objetivos muchos usan las personas para llegar a sus cosas muchos usan hasta sus capacidades para llegar a sus objetivos usan usa enchufes? ¿alguien usa enchufes? O succede solo in Italia? O solo passa in Italia. Ah, anche bien. E molti vogliono usare le inciuffe per arrivare dove vogliono. E molti usano le inciuffe per arrivare dove vogliono. Però nella realtà deve funzionare diversamente. Però nella realtà passa differentemente. È Dio che devi usare te. Dio deve usare te. Per arrivare dove lui vuole arrivare. Per arrivare dove lui vuole arrivare. Perché? Come dice il Salmo 147. Perché come dice il Salmo 147. Versetto 10 e versetto 11. Versicolo 10 e 11 Egli non si compiace nella forza del cavallo No toma contentamento en la fortaleza del cavallo Ne prende piacere nelle gambe dell'uomo Ne se complace en las piernas del hombre L'Eterno prende piacere in quelli che lo temono Complacense Jehová en los que le temen In quelli che sperano nella sua benignità Y en los que esperan en su misericordia Dio sta cercando persone che si affidano a Lui che in Lui perché tu non puoi vincere la tua battaglia con l'esercito tu, no tu con non puoi vincere la tua battaglia con l'esercito non puoi vincere la tua battaglia con la forza con tu ma per mezzo dello Spirito Santo sino che per mezzo del Spirito Santo qualunque sia la tua battaglia oggi tu hoy, non la puoi affrontare con la tua forza non puoi affrontarla con la tua forza una volta una sorella mi disse. Una volta una hermana mi dice. Ah, pastore, che io ho la mia figlia molto ribelle. Ah, es che que mi hija molto ribelle. E quindi un giorno, pastore, io non ce l'ho fatta più. Un giorno io non pude mai. E quindi io l'ho presa. La tomé. E ho detto nel nome di Gesù. E dice nel nome di Gesù. Pum pum pum pum pum pum pum. È <ride> la cosa simpatica era che era nel nome di Gesù. Ah, e lo, e lo grazioso è che era nel nome di Gesù e ha risol risolto qualcosa risolviste algo no No! però è il nome di Gesù però è il nome di Gesù non funziona così non funziona così la nostra battaglia non è contro la carne nostra battaglia non è contro la carne è una battaglia spirituale è una battaglia spirituale il nemico non è tuo marito o tua moglie il nemico non è tuo marito o tua moglie il nemico non è tuo padre e tua madre. Il nemico non è tuo padre tua madre. Non è tuo compagno di, di lavoro. Il nemico si chiama Satana. Il è e sta governando in questo mondo. E, governando in mondo. e vuole distruggere la vita dei cristiani. E, vuole la vita dei cristiani. e sviare tutta la società. E questa battaglia tu non la puoi vincere con le armi. Questa battaglia non puoi ganarla con le armas. Questa battaglia si vince con le ginocchia. Questa battaglia si gana con le rodillas. Amen. Quando più l'essere umano si inginocchierà davanti a Dio. Ma ser umano si se va a rodigliare davanti de a Dio. Più Dio vincerà la tua battaglia. Ma Dio si va a ganare la tua battaglia. Amen. Amen. Paolo predica ai Galati. Paolo le predica lo galatos e dice che lui ha una spina, nella carne. E che tiene una spina nella carne. Secondo Corinzi capitolo 12, verso da 7 a 9. Secondo Corinzi capitolo 12, del versicolo... versetto 7 a 9. Del 12 al... Eh, questa... al 9. versicolo 12, versetto 9. E questa spina nella carne? E se spina nella carne? Alcuni dicono che sia una malattia. Alcuni dicono che una malattia. Altri dicono che non era una, una malattia. E anche io non credo che fosse una malattia. Io creo una malattia. Alcuni dicono che era la persecuzione eh, che lui aveva con gli ebrei da parte degli ebrei. Alcuni dicono che fu la persecuzione che lui aveva da parte degli ebrei. Non sappiamo che cosa fosse. Non sappiamo lo che fosse. Però sappiamo che questa cosa aveva un obiettivo. Però sappiamo che questo aveva un proposito. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me has dado una agujón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual, tres veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mi potencia de Cristo affinché la potenza di Cristo abiti in me perché abite in me la potenza di Cristo io dovevo essere, rimanere umile. Io avevo che que quedarme umile. E quindi Dio mi ha dato un, un agujon, una spina nella carne. E Dios mi Dio mi ha dato un agujon nella carne. Per non insuperbirmi. Per non mi volviera supervio. Non sappiamo che cosa fosse questa spina. Non sappiamo che fosse questo agujon. Però una cosa sappiamo. Però algo sappiamo. Che avevo un obiettivo. Che aveva un propósito. E l'obiettivo è che Paolo non si doveva e il proposito è che Paolo non aveva che insupervirsi perché era un uomo che aveva molte capacità umane perché era un uomo che aveva molte capacità umane e aveva molte rivelazioni soprannaturali però lui doveva capire che la sua forza non veniva da lui veniva da lui veniva da Dio per questo lui dice che quando sono debole è e allora che sono forte e alla stessa maniera quando tu affronti le tue battaglie, devi capire che quando sei debole, è lì che tu sei forte. Quando tu eh, non combatti con tuo marito o con tua moglie, quando non peleas con tu marito, con tua. Per avere ragione. Per avere ragione. È lì che Dio combatte per te. Dios pelea para ti. E quindi se tu lì che sei forte. Tu eri forte. Se tu non stai combattendo con tanta gente per i tuoi diritti Se non stai combattendo con molta gente per i tuoi diritti Se con mucha gente por tus derechos, è lì che Dio combatte per te E' pelea per Perciò cioè quando tu sei debole por esto, eres debil, è lì che sei forte È lì che sei forte Perché è Dio che combatte le tue battaglie Perché Dio pelea le tue battaglie Quindi può Dio usarsi di te? Dio può usarti? Sì sí. sí. Ti dico di più, Dio vuole usarti Adesso Dio vuole usarti Abbiamo pregato per questa questo risveglio questa settimana è una cosa che Dio farà è qualcosa che Dio farà Dio sarà persone insignificanti Dio sarà persone, Dio sarà persone, che, sono umili. persone che sono umili, persone che sono disprezzate dal mondo persone che sono disprezzate dalla società, società. queste sono, per sono persone che Dio userà per la sua gloria queste sono persone che Dio per la sua gloria Dio non sarà solo i pastori. Dio non userà solo i pastori. Ma Dio sarà ognuno di noi che siamo qui seduti. Sino che sarà cada uno di noi qui seduti. Perché pensate che nel mentorato vi ho spiegato come pregare per i malati? Perché pensate che nel mentorato vi ho spiegato come orar per i malati? Perché siete voi che dovete pregare per i malati. Perché ustedes tienen che orar per i enfermi. Amén. Immaginatevi, domani mattina si convertono 50.000 persone. Immaginatevi, domani si converte 50.000 persone. Quanti malati ci saranno? Quanti enfermi avranno? Di quante persone ci sarà bisogno per pregare? Quante persone vamos a necesitar para orar? Dio sta aspettando un popolo. Dios está un pueblo disposto ad essere usato. A essere usato. Abbiamo bisogno di riconoscere che non siamo in grado. Abbiamo bisogno di riconoscere che, di riconoscere che Dio può fare ogni cosa. Però dobbiamo riconoscere che Dio può fare cada cosa. E dobbiamo disporci ad essere usati da te. que Dio. Questa è una chiave. Esta es una clave. Non confidare nelle tue capacità. Non confiar in tue capacità. Però essere disposto ad essere uno strumento di Dio. Però Quando vedi una persona che è malata. Quando vedi una persona che è enferma. Nel tuo posto di lavoro. In tuo lugar di lavoro. Vicino a, tu, a, a casa tua. Cerca di tua casa. Quando stai scendendo dalla macchina. Quando bajas del coche. E' lì che tu vedi quella persona. persona e tu sai che Dio la può guarire e sai che Dio la può sanare è lì che qualcosa si deve attivare dentro di te e hai qualcosa che deve dentro di te perché Dio vuole guarire questa persona perché Dio vuole sanare questa persona e fin quando tu non comprenderai che Dio vuole usarti per quello e que no que non potrai essere uno strumento per la sua gloria no tu dici, ma io non, non sono bravo, non sono capace. E tu dici, ma io non sono buono, io non sono capace. Ma tu non devi essere buono o capace. Non devi essere capace. Devi solo essere disponibile ad essere usato da Dio. Solo devi essere disponibile per essere usato da Dio. Devi solo essere un canale per Dio. Solo devi essere un canale per Dio. In modo che Dio possa arrivare a toccare quella persona. Perchè que Dio possa toccare questa persona perché quello che Dio doveva fare sulla croce già l'ha fatto perché quello che Dio tenía che fare è la croce già lo hizo ora siamo noi su questa terra che dobbiamo essere strumenti per la sua croce. ora noi in questa terra dobbiamo essere strumenti per Dio devi essere disponibile ad essere usato da Dio devi essere disponibile a essere usato per Dio e se ti vedi che non sei in grado e se vedi che non puoi hai ragione, non sei in grado hai ragione, non puoi perché quello che morì è morto sulla croce è stato Gesù, non sei tu. Perché il che morì sulla croce fu Jesús, non fuiste tu. Jeremia, capitolo 1. Jeremia, capitolo 1. Versetto 5 al 7. Versículo 5 al 7. Dice così: Así dice. Jeremia, capitolo 1. Versículo 5 al 7. <coughs> antes de che te formassi nel viento, te conocí. Y antes che salieses en la matriz, te santifiqué. Y te di por profeta a las gentes. Y io dije: Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y dijo Jehová, no digas yo soy niño, porque a todo lo que te irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. Esto es cuando Dios está mandando a Jeremías. Aquí es cuando Dios manda a Jeremías. Jeremías decía, sí, señora, pero yo soy ragazzo." Jeremías decía, señor, pero yo soy joven. Il messaggio che doveva portare Geremia era un messaggio duro. Il messaggio che aveva avvicinato Geremia era un molto duro. Non era un messaggio facile. Non era un messaggio facile. Però lui si vedeva un ragazzo. Però si vedeva un cico. E aveva ragione, era un ragazzo. E aveva ragione, era un chico. Però Dio dice: non dire di essere un ragazzo. Però Dio dice: Non digas che eres un chico. Perché io ti mando. Perché io ti mando. E quindi nella tua vita. Entonces, Probabilmente tu vedrai in te dei difetti. Probabilmente verrà a sentire difetti. Però non devi permettere a questi difetti di fermare quello che Dio vuole fare attraverso la tua vita. Però non permiti questi difetti di de lo che Dio vuole fare attraverso tua vita. Amén. Amén. Isaías, Isaías. Capitolo 6, Versetto 5. Capítulo 6, versículo 5. Dio chiama Isaías. E passa la stessa cosa. E passa lo mismo. Entonces dije: 'Ai de mí, che soy muerto!' que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Dios llama a Isaías. Dios llama Isaías. Y la cosa que Isaías dice... Y lo que Isaías dice. Sí, señor, yo tengo las labias impure. Señor, yo tengo labios impuros. Digo un saco de palabras equivocadas. Digo muchas palabrotas. Y vivo en medio de un pueblo que dice un saco de palabrotas. Y vivo en medio de un pueblo que dice muchas palabrotas. ¿Cómo pueden hoy mi la parola di Dio come possono oggi mis labios pronunciare la parola di Dio però fu uno dei più grandi profeti della storia però fu uno dei più grandi profeti della storia non sono vasi di oro o di argento quelli che que Dio sta cercando Dio non busca vasi di oro o di plata ma persone che stanno disposte a essere usate da Dio sino persone che stanno disposte a essere usate da Dio quando hai un amico che sta malato quando hai un amico che sta enfermo e lo vai a trovare e vai a essere sua casa Disponiti ad essere uno strumento da parte di Dio Sei disponibile per essere un strumento di Dio Prega per questa persona Ora per questa persona Perché Dio ti può utilizzare per guarire questa persona Perché io ti puoi usare per sanare questa persona Quando un vicino di casa, un collega di lavoro, un amico Quando un, vicino, un vecino, un collega, un amico Ti invita a prendere un caffè Ti invita a tomare un caffè Disponiti ad essere usato da Dio Sei disponibile a essere usato da Dio Apri la tua bocca e parla di Gesù Abre la tua bocca e parla di Gesù Parlagli della salvezza. Parli della salvazione. Fai il capp'n'cookie, vi ricordate? Fai il capp'n cookie, se vi ricordate. Per potervi parlare in maniera più facile. Per parlare in maniera più facile. Però parl di Gesù. Però di Gesù. Apri la tua bocca. Apri la tua bocca. Sii uno strumento per la gloria di Dio. Sia un strumento per la gloria di Dio. Perché quello che Dio sta cercando. Perché quello che Dio sta buscando. Non sono persone perfette. Non sono persone perfette. Ma persone disponibili ad essere usate. Sino che sono persone disponibili a essere usate. Matteo era un pubblicano. Era un pubblicano. Gesù stava passando in Galilea. Jesús estaba pasando en Galilea. y aquel momento lì tanti scribi e tanti farisei. En ese momento había muchos escribas y fariseos. Gente erano intelligenti la legge memoria. Muchas personas que eran inteligentes y conocían de memoria la ley. Gli Los escribas que sabían escribir muy bien. En un cierto punto Dio sceglie Jesús elige a Mateo. Per scrivere una parte del Nuovo Testamento. Fare scrivere una parte del Nuovo Testamento. Emma Steiner era un pubblicano. Il eran era un pubblicano. Chi erano i pubblicani? Chi erano gli esattori delle tasse? Los que toman las tasas. Lavorava por Hacienda. Lavorava per Hacienda. Era di quelli che andavo in casa e si prendevano le cose da casa tua quando tu non pagavi le tasse. de la gente che iba a tua casa e si tomava tus muebles quando no pagabas las tasas e lavorava peggio ancora per i romani e peor, per i romani quindi era considerato un traditore della nazione era un, un traicionero della nazione però Dio usò so, Matteo, so, Matteo per scrivere uno dei Vangeli più belli per scrivere uno dei Vangeli più belli perché? perché lui fu disponibile a essere usato da Dio perché lui fu disponibile a essere usato da Dio questa mattina Dio ti sta dicendo Esta sei disponibile ad essere usato da me. A essere usato me. Abbiamo pregato una settimana per un risveglio. Una por un Però quello che Dio ci sta dicendo è. Sta è Sei disponibile ad essere usato da Dio. C'era un evangelista americano. Ave un evangelista americano. Si chiamava Tommy X. Si chiamava Tommy X. E lui ebbe un sogno. Il tuo un sogno. Parliamo di 1961 e nel los años 60 e eh, lui vide che il Signore stendeva la sua mano sopra la chiesa. El vio que su mano sobre la e scendeva la gloria di Dio. Y la gloria di Dios. E c'erano migliaia, centinaia di persone da ogni parte del mondo. E c'erano mille e mille persone da molte parti del mondo: dell'Africa, dell'America, della de Russia, della Cina, de anche dell'Europa. E quando Dio stendeva la mano, e mano scendeva l'unzione sopra questa persona. persona e queste persone andavano e guarivano e, queste persone e, sanavano. e venivano guarite persone paralitiche. E sanavano persone paralitiche, venivano guarite persone cieche, persone queste persone andavano e mettevano le mani come avevano visto che Gesù aveva fatto. Estas personas iban y imponían las manos como Jesús las imponía. Eran personas normales. Personas que trabajaban en los cantieres. Personas que trabajaban en los restaurantes. Personas que bataban a las personas ancianas. Personas Persone cuidaban a las personas ancianas. No eran personas increíbles, o extrañas, o particulares. No eran personas raras o increíbles o algo. No eran personas que hacían 48 horas de preghiera al día non erano persone che oravano 48 ore al giorno erano persone normali e Dio sta cercando persone normali e Dio sta, persone e Dio sta cercando persone come me e come te persone come io e come tu persone disprezzate dal mondo persone despreciate dal mondo persone che non si sentono capaci. che non si sienten capaces però proprio quelle persone che Dio vuole usare però queste persone que che Dio vuole usare per manifestare la sua gloria per manifestare la sua gloria Catherine Kuhlman, Catherine Kuhlman. Lei quando era piccola mise le mani su una stufa e si bruciò le mani. E quando era piccina ho uh, le mani nella stufa e si chiamò le mani. E questo le creava molti problemi di salute. E eso le, le de salute. Perché ogni volta che toccava qualcosa sentiva dolore. Perché ogni volta che toccava qualcosa dolore. Però proprio queste mani Dio usò per guarire milioni di persone. Però Dio usò giusto queste mani per sanare milioni di persone. Hai il singolo persona que fue una mujer de Dios usada de manera particular con, tanti con tantos milagros y prodigios era stata la la que fue la fundadora de la iglesia cuadrangular era una, donna divorciada con era una mujer divorciada con hijos e nel 1920 una donna non poteva predicare. E lei nel 1920 predicava, pregava per i malati e la gente guariva. E lei nel 1920 predicava e orava per i malati e la gente se sonava. Perché? Perché ¿Por Dio non sceglie vasi di oro e di argento. Perché Dio non elige vasijas di oro e di plata. ma persone che sono disponibili ad essere usate da lui. Sino persone disponibili per essere usate da Él. La domanda che Dio ci sta dicendo questa mattina è la Dios nos está esta Tu es, sei disponibile ad essere usato estás a ser usado Per vedere la gloria di Dio di Dio Viene un momento particolare nella storia della Chiesa Viene un nella storia Questo evangelista americano lo sognò, lo predicò, lo profetizzò Questo evangelista americano lo profetizzò e lo predicò e questo non lo sapeva che stava sognando quello che noi oggi vivremo. E non sapeva che stava sognando quello che oggi stiamo vivendo. Però la domanda è, Però la pregunta è: Siamo veramente disponibili ad essere usati da Dio? Realmente stiamo disponibili per essere usati per Dio? Siamo disponibili a mettere in gioco la nostra faccia con la gente? Siamo disponibili a poner nuestra cara con la gente? Non sono vasi di oro e di argento quelli che Dio cerca. Dio non busca vasijas di oro e di plata ma quelli che sono disponibili ad essere usati da Dio Sino quelli che sono disponibili a essere usati da Dio Allora vogliamo avere un momento per pregare Vogliamo essere un momento per orare Vogliamo aggiustare in piedi, salutiamo anche i fratelli che ci stanno seguendo attraverso internet Salutiamo le sermone in, in diretta.